Allora noi abbiamo innanzitutto guardato le carte, quello che risulta è che questo, cioè la criticità eh, proprio a passo Pioppe dove il Reno ha rotto l'argine era un problema che era noto eh, anche dal 2015, quindi non era una cosa non conosciuta, era noto soprattutto alla Regione, se siamo accorti che c'è eh, un accordo di programma. Quindi un accordo fatto nel 2015, il governo Renzi, tra Galletti, che era l'allora ministro dell'ambiente, Merola in quanto sindaco metropolitano e l'attuale presidente della regione, dove si prevedevano tutta una serie di interventi. Sono sei interventi per 43 milioni di euro. Tra questi sei interventi c'era proprio quello della sistemazione degli ardi in passo piotte. Quindi era una criticità nota da tre anni, non solo. Eh, si parla qui, i soldi c'erano, eh, si parla di un intervento urgente di contrasto di rischio idrogeologico eh, per eh, progetti tempestivamente cantierabili, sono passati tre anni e l'intervento è appena iniziato. Ma la cosa eh, paradossale è che all'interno di questo documento si capisce che il Presidente della Regione era nominato anche ehm, commissario per conto del, del Governo di allora contro il dissesto idro idrogeologico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui in persona aveva delle responsabilità, cioè doveva garantire l'esecuzione proprio di quell'intervento. Eh, sono passati tre anni e in realtà quell'intervento non è ancora stato bene, allora facciamo così, ieri abbiamo sentito sì. la voce della sindaca di Castelmaggiore, Belinda Gottardi dire proprio, chiedete alla regione qualche informazione sì. su quell'argine e lei ci ha spiegato, l'ho anche scritto su Facebook, con vari toni e vari accenti che il problema stava lì e che i lavori sì. si erano bloccati Esattamente come dite voi. E noi sì. però Silvia Piccinini le facciamo sentire la risposta di Stefano Bonaccini ai cronisti che ieri in regione chiedevano conto di questo argine. Eccolo qui Bonaccini. Aspettiamo un report e poi prenderemo tutte le valutazioni conseguenti. Dobbiamo capire cosa è successo e perché. I cittadini dicono che in quel tratto dell'Argine in ottobre erano iniziati dei lavori per il ripristino, poi sono stati interrotti. Molti cittadini hanno detto che si presenteranno esposto in, in procura perché eh, dopo molti allarmi fatti non, non sono stati ascoltati. Il sindaco di Castelmaggiore dice che è appannaggio della regione. Ho detto che aspettiamo un report e poi valuteremo cosa è successo, cosa è accaduto. Mi pare inutile adesso stare a costruire ipotesi sulla base del si dice, così non si decidono e risolvono le cose. Adesso la cosa principale è aiutare i cittadini e le imprese a essere risarciti dai danni che hanno ricevuto e la cosa confortante è che non ci siano stati... Feriti e che anche le 10 persone colpite, a partire dai 6 carabinieri, stiano bene e stiano meglio. Sono già persone, per dei lavori, però ci sta e ovviamente anche i cittadini si chiedono perché. Eh, ripeto in italiano anche per lei, sto aspettando il report perché se mi rifà la stessa domanda 10 volte, io le, le ripeterò no, sempre la stessa. Ma... Sì, allora risponde lei stata... perché? No, il sindaco ha detto appannaggio della regione quindi comunque bisognerà ho già risposto in italiano credo di essere eh, abbastanza perfetto. bravo a spiegarmi perfetto. ho detto stiamo aspettando un report per capire cosa sia successo e perché e appena avremo il report, io potrò dare tutte le risposte conseguenti, siamo abituati solitamente a rispondere per qualsiasi cosa che succede, abbiamo gestito la ricostruzione, stiamo gestendo di un terremoto da 14 miliardi di euro di danni riusciremo a risolvere e a gestire anche questo e ripeto se c'è stato qualcuno che ha commesso qualche errore ne risponderà e questo era Stefano Bonaccini, la sindaca eh, che è stata citata, Belinda Gottardi di Castelmaggiore ha scritto su Facebook, sono d'accordo con lei rispondendo a un cittadino Alessandro che chiedeva conto dell'argine dove c'era la caserma, sono anni che hai messo male, ora noi abbiamo la casa sott'acqua, scrive Alessandro Goldoni su Facebook, ha risposto due giorni fa Belinda Gottardi, sono d'accordo con lei, sono anni che sollecitiamo la regione che anche oggi non ha brillato per tempestività. Pare di capire che la responsabilità come dire, non solo politica generica ma proprio tecnica concreta di quell'argine lì, sta tutto in capo non a consorzi vari di bonifica ma alla regione. Emilia Romagna. Allora, eh, cerco di spiegare in modo sì. non tecnico perché tutti possano comprendere. I servizi tecnici di bacino in realtà avevano la responsabilità della progettazione, no? quindi del, di progettare gli interventi però la responsabilità dell'attuazione degli stessi era in capo al Presidente della Regione, quindi la risposta che Bonazzini dà è abbastanza imbarazzante anche noi siamo abituati da quattro anni a questa parte ad avere a che fare cioè conosciamo bene le, questi atteggiamenti anche abbastanza maleducati evidentemente lui sta di avere delle responsabilità che sono acclarate appunto anche da questo accordo di programma, la cosa eh, che spiace è che noi puntualmente abbiamo a che fare con questi episodi e dal 2009-2010 si diceva che doveva essere fatta anche la carta di espansione, sono passati quasi dieci anni e ancora non c'è niente. Qui dal 2015 ancora quell'intervento non è stato fatto e come dicevi tu eh, tutti sapevano ma nessuno ha fatto niente. Eh, la cosa, io mh, quello che dico ho, ho grande rispetto per i sindaci perché comunque sono sempre in prima linea e meritano rispetto, però se il problema era noto, mh, forse c'è stato, come dire, un atteggiamento non troppo eh, convinto nel far rilevare il problema alla regione perché questa, io credo non sono un'esperta, però almeno questo problema poteva essere sistemato nei tempi, nei tempi giusti, ricordo tra l'altro che io adesso qui ho anche tutta la cronologia, perché poi eh, qui si parla di persone che insomma, hanno perso cose eh, affetti, cose personali, insomma, eh, e quindi la questione è abbastanza delicata, però mh, dal 2015, quando è stato fatto l'accordo di programma, al 2016 che è stato fatto il progetto esecutivo c'è stato un anno di vuoto nel 2017, poi sono stati affidati i lavori nell'ottobre del, eh, del 2017, il 24 di maggio eh, è stato dato il verbale di consegna, due settimane dopo i lavori si sono fermati. Non si sa perché, noi adesso su questo faremo anche le nostre indagini. Dopodiché la cosa paradossale è che la regione a gennaio di quest'anno, quindi meno di 15 giorni fa, ha pagato il primo stato di avanzamento dei lavori, 122 Euro per, eh, a quanto si dice, dei lavori che erano fantasma. Allora anche qui mh, qualcuno ha verificato prima di, eh, stanziare questi, prima di pagare questi 122 mila Euro, a lavori che a quanto pare, a quanto si dice, a quanto dice anche la sindaca fossero evidentemente fantasma, Va anche bene. questa è una domanda a cui noi vorremmo avere risposta, però credo non sia tollerabile una risposta dei Presidenti della Regione con queste responsabilità nel dire tra l'altro aspetto un report. Io mi domando anche il report da chi verrà fatto, perché se verrà fatto da quelli che hanno, hanno eh, come dire, messo in piedi il progetto esecutivo, io mh, mi domando anche quanto potrà essere attendibile, ma ripeto, le responsabilità però stanno in capo a lui, quindi lui non può non sapere eh, e l'atteggiamento che ha nei confronti dei giornalisti credo sia abbastanza deprecabile. Silvia Piccinini, consigliera regionale Movimento 5 Stelle, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.